Ciao a tutti, sono Leonardo Raso della LR Immobiliare. Oggi siamo a Roma Mezzo Cammino via Ugo Pratt e vi presentiamo una villetta schiera sviluppandosi su tre livelli. L'immobile è stato edificato nel 2010 e si presenta con un elegante giardino pavimentato al piano terra. Attraverso il quale si entra in un salone singolo di 35 m quadri con cucina a vista. Sempre al piano terra troviamo anche il primo servizio dell'immobile. Attraverso una scala interna è possibile raggiungere al primo piano un'ampia camera da letto, servita da un terrazzo di circa 20 m2 e al piano seminterrato. Altri due ambienti e il secondo bagno dell'immobile. Completa la proprietà, un posto auto in garage e una cantina. Abbiamo visitato questo delizioso immobile a Roma a Mezzo Cammino, sviluppandosi su tre livelli. Le spese di condominio ammontano circa 80 euro al mese, il riscaldamento è termatonomo, è dotato di porta blindata, grata antintrusione ed aria condizionata. La classe energetica è la A e la rendita cadastrale è di Euro 511,70. Per maggiori informazioni per l'animetria e foto dell'immobile potete visitare il nostro sito www.lrimmobiliareroma.it o visitare tutti i nostri canali social. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani.